Ciao a tutti, oggi prepareremo le patate d'uchessa, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate, acqua, burro, parmigiano, tuorli, sale e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo lavato, sbucciato e tagliato a fettine le patate e le abbiamo posizionate nel cestello. Versiamo all'interno del boccale l'acqua. Posizioniamo il cestello. E azioniamo il bimbi per 30 minuti. Temperatura varoma. Velocità 2. Rimuoviamo il cestello, svuotiamo il boccale e riposizioniamo le patate all'interno del boccale. Riposizioniamo il boccale, mettiamo la farfalla sopra le lame e mettiamo le patate all'interno del boccale. Aggiungiamo il burro e azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 3. Aggiungerei il parmigiano. I tuorli. Il sale. E la noce moscata. Azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 3 trasferiamo il composto in una sacca a posce con il beccuccio a stella abbiamo trasferito il composto in una sacca a posce col beccuccio a stella adesso formeremo le mata del duchessa Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa o fino a doratura. Le patate duchessa sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Patate duchessa, grazie e alla prossima ricetta!